Natale, Com'è bello Natale a sera da vigilia. È tutta un'allegria per di Gesù. A tavola apparecchiate, o presepe sta studiate, perché a mezzanotte s'annapiccia. Mamma rinda a cucina prepara cose buone e frivo capitone che non ci può mancare. A casa fum, a look già papà. Arabo rape sto balcone, che non si può respirare. Oh, nonna freddigliosa, che mano rinde mano, brasiera, si piglia tutto calore. Mamma ha pensato a tutto, po' pranzo natalizio. E bongo, lo capitone, e bruscella cagalline, e sciuscelle come l'one, e o dolce cavermut. Insomma, c'è sta tutto. Natale è provvedenza, ci pensa a un bambinello, po' ricco. Io puriello, che niente fa mancare. Ma feste poco dure, se indinta chi questo cuore, non nascio desiderio, e che trovo un bambiniele, una vera pace non coppa a questo mondo. Una pace che cancella, tuttorie e guapparie. E dinta non solo abbracci, stringe tutta l'umanità.